uno che ha viaggiato eh, parecchio in America Latina, soprattutto in Venezuela, dove ho trascorso circa nove mesi e, e quindi eh, diciamo che affronterò il tema del populismo facendo riferimento soprattutto all'esperienza venezuelana ma anche a quella argentina che è un altro paese che conosco un po' Lascio stare l'aspetto la, relativo alle categorie generali, il populismo, perché voi lo avete già ben o male inquadrato e è stato anche credo oggetto dell'introduzione al, al laboratorio. Quindi, eh, partendo dai due casi, quello argentino e quello venezuelano, eh, cercare di individuare quelli che sono eh, all'interno di queste due esperienze, eh, che possiamo fargli entrare in qualche modo nella cornice del populismo latinoamericano quali sono i punti in comune e quali sono i punti di distinzione eh, poche cose sul peronismo e, e sul cialismo eh, le differenze principali eh, sono innanzitutto di collocazione storica per quanto riguarda il peronismo stiamo parlando del secondo dopoguerra in una fase di grande espansione economica e di un paese con grandi risorse di territorio e in campo agricolo e zootecnico soprattutto. Per quanto riguarda invece il Venezuela stiamo parlando sostanzialmente di un periodo molto più recente e cioè stiamo parlando della fine degli anni 90, dalla fine degli anni 90 in poi e poi altro elemento di differenza uh, non piccola, stiamo parlando di un paese petrolifero e quindi di un paese che ha un tipo di economia, un tipo di eh, dinamiche sociali, politiche che sono in qualche modo anche ed economiche, tipiche dei paesi eh, petroliferi. Uh, un primo punto di contatto in comune fra i due scenari è il ruolo dei militari. Quando Vigo Perón è un militare, eh, Ugo Chávez-Prias è un militare. Questo eh, ripropone quello che è il ruolo della classe militare, della casta militare, nella eh, dinamica politica latinoamericana, che è sempre stato un ruolo importante eh, nella vicenda del, del paese. Eh, non è l'unica situazione del cosiddetto terzo mondo dove esiste un ruolo così marcato di militare in politica perché anche in Africa ci sono esistite situazioni simili, pensiamo a una figura come Nasser per esempio in Egitto e, e quindi questo è un primo elemento diciamo, che accomuna queste due, eh, queste, due queste due esperienze e che eh, ripropone anche una delle questioni che diceva eh, Martino Uh, ruolo dei militari in politica, in uno scenario come quello latinoamericano non vuol dire necessariamente un, un ruolo di tipo reazionario uh, perché sono esistite figure uh, che hanno avuto un, un ruolo importante nella vicenda politica latinoamericana. Pensiamo a, a Chavez di cui parleremo oggi, ma pensiamo anche ad Alvarado in Perù, che invece hanno portato avanti politiche nazionaliste, progressiste di sviluppo è un panorama complesso che magari eh, per noi non è facilissimo inquadrare perché eh, diciamo che spesso si tende ad accostare giustamente il ruolo dei militari in eh, politica in uno scenario come quello latinoamericano con quella che è stata la storia delle dittature dei colpi di Stato e la vicenda invece politica latinoamericana è un po' più complessa punto di vista. comunque questo è un primo punto di contatto fra i due eh, sistemi un altro punto di contatto importante è un fortemente nazionalista questo però diciamo che è un tratto dell'intera politica latinoamericana quindi nazionalista di rivendicazione di sovranità e di eh, ricerca di spazi di autonomia e di dipendenza rispetto all'influenza del grande vicino del nord e cioè degli Stati Uniti d'America e quindi questo del nazionalismo è sicuramente un altro tratto che accomuna entrambi i, i, i sistemi Uh, un altro tratto importante è la figura fortemente carismatica del leader e l'importanza del ruolo del leader come garante, come collettore del consenso al sistema da parte della base eh, popolare e questo vale eh, per tutti e due i casi. Diciamo. Uh, un altro aspetto uh, eh, fondamentale è quello del uh, fatto che entrambi questi sistemi portano avanti delle politiche sociali più o meno avanzate e, e questo è un altro dei fattori che garantisce il consenso al uh, sistema. Uh, parleremo abbastanza diffusamente uh, di queste politiche all'interno del contesto uh, venezuelano per darvi qualche elemento diciamo, più vivo e diretto vi leggo un estratto di una conversazione fatta circa un anno e mezzo fa a Buenos Aires con un mio amico uh, argentino Guillermo anzi Guillermo uh, che praticamente uh, parla di questa questione delle politiche sociali come tratto del peronismo uh, facendo riferimento alla figura di Eva Peronna. La, la moglie di Perón ecco quello che dice Guillermo. Eva andò a visitare Francisco Franco in Spagna, il dittatore era grato a, a Peron per le navi di grano che erano state mandate durante la guerra civile. Ma è noto che Eva, la moglie di Perón era una istintiva, non una ideologa, una ex attrice figlia di NN, cioè i genitori non erano registrati, detestata dai militari con uno spirito molto solidale, capì bene che occorreva conquistare il cuore della classe operaria. Lei vide il alle politiche sociali del peronismo, all'introduzione di tutele prima inesistenti. Animò anche la fondazione Evita, pensione pubblica, sabato e domenica di riposo, giocattoli e biciclette per i bambini, case popolari. Organizzò assemblee con i sindacati industriali nel Teatro Colonna, sino ad allora santuario dell'élite, il Teatro Colonna è questo teatro enorme, che c'è a Buenos Aires, un teatro di opera, di programma, eccetera. Molto amata dalla base popolare, che per la prima volta, in un paese ricco, ma con una oligarchia avara e ristretta, si sentiva considerata e trattata come persona. Stimolò la partecipazione politica femminile, anche le Madri di Plaza de Mayo devono qualcosa a lei. Le Madri di Plaza de Mayo, per chi non lo sa, è un'associazione di madri di vittime della repressione scatenata dai militari dopo il marzo del 1976 in Argentina e, e che eh, lasciò un saldo di circa 30.000 vittime, la maggior parte scomparsi. E le Madri di Plaza de Mayo nascono nel 1977, quindi in piena dittatura. Eh, il mio amico qui dice che anche un'esperienza importante come le madri di Plaza de Maio che sono una vera e propria icona del progressismo e della sinistra mondiale anche questa esperienza di auto-organizzazione femminile, di madri, di nonne eh, ha, ha in qualche modo un debito con Evita eh, però in quanto motore di partecipazione eh, femminile alla vita politica del paese Evita però muore nel 52 a 33 anni il lutto dura 30 giorni i critici la considerano invece i critici della sinistra, una demagoga populista impegnata a distogliere la classe operaria dalla retta via rivoluzionaria. Quindi questo introduce a un altro aspetto importante che accomuna i due sistemi, quello uh, venezuelano e quello argentino, la presenza di forti politiche sociali. Nel caso del Venezuela, uh, questo assume invece la, uh, la connotazione di quella che è stata l'esperienza delle cosiddette missioni che sono state portate avanti in Venezuela a partire dal 2003, cioè quattro anni dopo l'avvento di Chavez al potere, e che sono praticamente consistite in una serie di progetti portati avanti dal governo utilizzando sostanzialmente i soldi, i proventi del petrolio, in, a partire dai settori dell'alimentazione, eh, dell'educazione e della salute, quindi mettendo al centro la persona, i diritti della persona. Uh, All'interno di queste missioni praticamente abbiamo avuto uh, negli anni del uh, ciavismo al potere il uh, raddoppio del uh, percentuale del uh, prodotto interno lordo destinato alle spese sociali che prima dell'avvento del ciavismo al potere era del 2,5 adesso è del 6 e, e l'investimento di circa 500 miliardi di dollari in queste uh, spese uh, sociali. Quindi questo diciamo, è un altro... Punto, il fatto di portare avanti politiche sociali avanzate che accomuna i, i, due, i due sistemi eh, altro eh, aspetto fondamentale che va evidenziato relazionato a questo problema delle politiche sociali è il coinvolgimento attivo di organizzazioni di base di associazioni di base in qualche modo affini al governo nel portare avanti queste politiche sociali tradotto in parole povere in Argentina in Argentina Praticamente, eh, organizzazioni e associazioni di base affini al governo, per esempio le organizzazioni dei disoccupati, gestiscono parte delle politiche sociali del governo, per esempio l'assegnazione di case popolari, l'assegnazione di sussidi legate alla condizione familiare o alla condizione di disoccupazione, o anche i piani per la casa, per l'assegnazione di case popolari, oppure per la vendita di bombole di gas a prezzi cambierati. Praticamente le organizzazioni di base, queste associazioni di base, i candidati si sono occupati, praticamente vicini al governo, vengono coinvolti direttamente eh, nella gestione di queste politiche. Eh, che senso ha tutto questo? Stiamo parlando di una cosa che è un po' al limite della legge, cioè il fatto che vengono utilizzate le associazioni intermedie per portare avanti le politiche eh, dello Stato in campo sociale, cioè queste associazioni intermedie che vengono messe in mezzo fra lo Stato che eroga le risorse e il cittadino dovrebbe beneficiarne è una cosa un po' al limite della legge ma è una cosa che il peronismo ha sempre fatto e quindi in questo caso ha fatto anche l'ultima versione del peronismo in Argentina perché il peronismo in Argentina ancora esiste che è il kirchnerismo e cioè i, eh, i, i governi eh, dei due coniugi kirchner che eh, da 12 anni hanno la responsabilità del governo del paese prima kirchner-nesto e adesso kirchner-cristina e i quali hanno in qualche modo ereditato questo tipo di, di, di logica e di, di, di meccanismo e, e quindi da questo punto di vista, come, pur essendo una cosa ai limiti della legge, è sempre stata fatta. Perché viene fatta? E, e poi abbiamo la Venezuela, perché in questo modo si aumenta la presa del, uh, del governo all'interno del paese si rafforzano le organizzazioni sociali di riferimento eh, che il governo ha all'interno dei territori eh, per aumentare il consenso, l'appoggio e il radicamento sociale eh, del, del governo all'interno del, della realtà sociale, politica, diffusa eh, nel Paese. Nel caso di, dei governi Kirchner, cioè dell'ultima versione del peronismo argentino, in questo caso stiamo parlando del kirchnerismo che è una versione progressista di sinistra del peronismo. Un'altra cosa che va detta è che il peronismo ha questa peculiarità, forse unica al mondo, o comunque uno dei pochi, che è un movimento populista che al proprio interno raccoglie tutto il ventaglio delle posizioni, da quelle di destra a quelle di sinistra, nella versione ultima che è quella del kirchnerismo più accentuato diciamo, sul suo tratto progressista e nazionalista. Quando eh, Kirchner, Nestor, il eh, marito, arriva al potere nel 2003, al termine di una grossissima crisi sociale ed economica, non so se tutti vi ricordate quello che successe nel 2001, quando ci fu il cosiddetto Coralito, che le banche non davano più soldi, i conti correnti erano stati bloccati, insomma, all'interno di quel grande casino che è successo allora, di quella crisi, quella crisi si conclude con la vittoria di Nestor Kirchner alle elezioni presidenziali del 2003 dopo un periodo abbastanza concursi nel quale loro in pochi mesi tra tre presidenti praticamente e Kirchner vince le elezioni però le vince con poco voto cioè con poco voto popolare eh, circa il 20% qualcosa quindi senza una base organizzata forte senza una base di partito e quindi in qualche modo uh, il fatto di delegare uh, la, la gestione delle politiche sociali, delle politiche welfare alle organizzazioni di base affine al governo era in qualche modo una necessità uh, legata al fatto che non avendo una, una base parlamentare, una base di partito doveva in qualche modo crearsela e dove se la crea? se la crea fra le organizzazioni sociali dei picheteros, le organizzazioni attive eh, nel campo della lotta per i diritti umani, se la crea fra le madri di Plaza de Maio, infatti, questa è un'altra nota, se vogliamo di colore, alle madri di Plaza de Maio viene demandata la gestione di un pacchetto di eh, politica per l'assegnazione dei scatolari fra l'altro all'interno di, uh, di questa vicenda c'è anche un piccolo scandalo perché le madri di Plaza di Mario si affidano a una persona che dovrà gestire queste cose che poi praticamente si è dimostrata non all'altezza della fiducia che gli avevano dato spariscono dei soldi e quindi c'è da parte un piccolo diciamo, scandalo per cui però voglio sottolineare questo fatto per dire che uh, in questo caso la, la creazione, l'assegnazione la, la, la, di compiti di gestione del welfare a movimenti politici e sociali di base Fino a fine al governo era anche una necessità legata al fatto che il governo Kirchner si insedia avendo poco voto popolare e poca base organizzata parlamentare di partito quindi in qualche modo se la crea anche in questa uh, forma e questo qui che ho sottolineato adesso è un altro punto di comune anche con Cialismo perché anche nel chavismo le missioni che prima io ho, ho citato, in particolare in campo alimentare, in campo educativo e, e, e di diritti alla salute, vedono il coinvolgimento nell'implementazione, nell'attuazione nel territorio di queste missioni di realtà sociali di base affini al, al chavismo. Per esempio eh, all'interno di un quartiere popolare che a Caracas ha una grande tradizione di lotta, che è il barrio 23 de Enero, eh, nel senso che è sempre stato un quartiere dove c'è stato molto attivismo, un quartiere che, dove c'è un grosso appoggio al chavismo, dove esiste una delle organizzazioni storiche affini al chavismo che si chiama Coordinadora Cultural Simu Bolivar Questi signori della Coordenadora Cultural Simu Bolivar, che sono una grossa realtà di base che appoggia il governo, diciamo, che fa parte dell'ala autosinistra del chavismo questi qua hanno occupato quella che era una caserma della polizia metropolitana la polizia metropolitana era una roba che fino a vent'anni fa sequestrava, torturava, ammazzava insomma, sta caserma abbandonata è stata occupata da questi qua poi il comune di Caracas che l'ha assegnata all'interno di questa caserma questi hanno realizzato una specie di centro sociale cioè nel senso che c'è una radio, ci sono degli spazi dove fanno dei corsi si tengono delle assemblee bene, all'interno di questa realtà loro gestiscono anche dei pezzi missioni del governo per esempio c'è uno un infocentro cioè dove ci sono dei computer per l'accesso libero a questi computer e alla connessione di internet che fa parte e questo è affine a una missione del governo e c'è per esempio uno spazio destinato alla vendita di prodotti alimentari a prezzi calmerati e questo è un altro eh, spazio legato ai vari progetti del governo in campo alimentare anche qui si tratta in qualche modo di eh, un elemento di con il peronismo perché in, anche in Venezuela come in Argentina facendo riferimento all'ultima esperienza del cristianesimo c'è questo coinvolgimento attivo delle organizzazioni sociali di base in questo caso delle organizzazioni sociali di base ciaviste nel gestire pezzi di politiche sociali di welfare per dare in qualche modo più forza e più consenso, più radicamento e più impatto a queste organizzazioni nella loro, eh, nel loro lavoro di creazione anche di consenso e, e, e di organizzazione politica e sociale dei territori in appoggio alle politiche del governo, a quello che loro chiamano processo bolivariano e a grandi linee eh, eh, abbiamo detto quali sono i punti in comune adesso io passerei a, ai punti di, uh, che distinguono queste due esperienze Vabbè, un primo punto fondamentale che le distingue è che comunque il uh, Venezuela è una economia che si fonda sull'esportazione di prodotti energetici il petrolio in particolare e quindi queste politiche diciamo sociali e di welfare portate avanti dal chavismo in realtà non sono una novità in assoluto perché erano già state portati avanti negli anni '70 quando ci fu il primo, la prima impennata dei prezzi del petrolio dopo la guerra del Kipur. Un periodo nel quale il Venezuela si guadagna il nomignolo di Venezuela Saudita, oppure l'epiteto che non è esattamente un complimento che rinnova ne negli Stati Uniti dove il Venezuela in quel periodo veniva chiamato una pompa di benzina a sud del rio Bravo eh, ebbene in quel periodo già in Venezuela degli anni 70 viene avviata una politica di welfare, di assistenzialismo eh, utilizzando a piene mani i, i, i lauti proventi dei soldi del petrolio in quel caso però eh, in, nel Venezuela degli anni 70 questa era una politica che aveva un'intonazione di tipo più clientelare ed era indirizzata un po' di più verso la classe media nel caso invece del chavismo abbiamo sempre i soldi del petrolio, però eh, con una gestione, una distribuzione più a pioggia su tutto il ventaglio diciamo, della parte più svantaggiata della, della popolazione, eh, tanto da eh, arrivare ad ottenere obiettivi eh, di non poco conto che vengono riconosciuti anche da organismi indipendenti come alcune commissioni legate alle Nazioni Unite che nei eh, 15 anni di governo del cialismo riconoscono che praticamente è stata dimezzata la povertà nel Paese, sia quella relativa che quella estrema, ed è stato praticamente azzerato l'analfabetismo. Nel caso invece dell'Argentina, dove non esiste un'economia eh, petrolifera, eh, eh, le politiche sociali eh, finalizzate all'ottenimento del consenso attraverso il welfare, facendo girare i soldi tra la popolazione, non hanno potuto ottenere... Eh, non hanno potuto godere di quella quantità eh, illimitata di risorse che c'è stata in, eh, in Venezuela. E questo quindi crea anche una differenza di carattere storico, che per esempio è una delle interpretazioni che viene data al fatto che il Venezuela, pur avendo avuto eh, quella che Galeano definisce eh, un'esperienza che viene eh, definita come democratura, la democratura è una roba che è formalmente una democrazia, ma che di fatto. Era una democrazia fortemente autoritaria, con tratti fortemente repressivi, quindi una specie di incrocio fra democrazia e dittatura. Cioè, in Venezuela è stato meno male questo, nel senso che nel 1953 finisce il, il governo militare, eh, c'è l'avvento della democrazia, una democrazia imperfetta, autoritaria, fortemente corrotta, eh, fra l'altro è uno dei motivi per cui poi Chavez arriva al potere. Chavez cioè, arriva al potere perché c'era cioè, il paradosso di questo paese che aveva un sacco di soldi, un sacco di petrolio, eh? però dove il 60% della popolazione viveva in povertà, insomma. Quindi lui beneficia, in qualche modo si fa forte di questa situazione, di questa contraddizione e arriva al potere sull'onda del malcontento verso questo sistema, questo paradosso di un paese potenzialmente ricchissimo eh, di risorse naturali di ogni genere ma con tanti poveri. In Argentina invece non essendoci in tutto questo, Così come in altri paesi del Sud, la soluzione alla crisi degli anni 70 è la dittatura. Perché questo? Perché, e questo è, è un discorso molto importante secondo me, eh, il bastone e la carota sono entrambi strumenti fondamentali di governo, però il bastone costa meno della carota. Cioè la repressione, per quanto abbia dei costi sociali e umani elevatissimi, ha dei costi economici molto più limitati della carota. In questo caso per poter avanti le politiche di welfare, farci dare soldi fra la popolazione offrire servizi, offrire impieghi offrire lavoro e in questo caso guadagnare il consenso in questo modo guadagnare il consenso attraverso la carota questo è sicuramente più del bastone siccome il Venezuela aveva molti i soldi allora ha potuto usare un po' di più uh, la carota, invece l'Argentina uh, ha avuto invece questa storia tragica di dittature che la anche ad altri paesi del, uh, del colo Sur, in particolare al, al Cile, quindi diciamo questa è una, una notazione che volevo riferire perché comunque è un punto anche di distinzione tra le due esperienze dal punto di vista delle diverse economie, con le peculiarità eh, dell'economia argentina che comunque è una delle poche economie eh, latinoamericane che ha una certa base industriale e per il resto è un'economia fortemente incentrata sull'agroindustria, in questo momento sul, in particolare sull'esportazione della soia, Mentre invece il Venezuela permane eh, incentrato, nonostante gli sforzi del governo di creare anche un'economia più diversificata, permane un paese ancora con un'economia incentrata sulla esportazione di eh, prodotti energetici. Un'altra differenza fondamentale invece è che connota il, il peronismo e il kirchnerismo più del chatismo come un'esperienza pura di tipo populista, è che eh, il populismo come forse avrete già sentito dire eh, all'interno dell'introduzione del, dell a questo laboratorio per definizione è un uh, modello uh, politico che si fonda sull'interclassismo cioè il popolo viene immaginato come un'entità organica senza differenze al, al proprio interno tendenzialmente portatrice di valori positivi e la quale, attraverso la mediazione del leader, dotato di un potere carismatico e di tipo plebiscitario, riesce a farsi istituzione, a farsi governo e quindi a portare avanti politiche di progresso e di emancipazione. Il discorso interclassista e del popolo come unità organica è rappresentato dallo slogan storico del peronismo e che il Kirchnerismo ha ereditato tale e quale. E che è la, eh, condensa in qualche modo quella che è la filosofia economica e politica del teorismo che è 50% della ricchezza al capitale 50% della ricchezza al lavoro, quello era la filosofia di però quella è la filosofia del cristianismo. E quindi capite che già nello slogan la, la, la, la, si condensa e si esprime quella che è questa idea organicista del popolo come un'entità unitaria, e questa vocazione interclassista dove all'interno di questa nozione del popolo eh, le differenze sociali si, eh, eh, si disciolgono. Eh, il chavismo invece da questo punto di vista presenta una differenza importante. In qualche modo anche il chavismo poteva avere una connotazione simile nei suoi primi anni. Quando Chavez raggiunge il potere nel 1999 eh, lo fa sull'onda di una politica che era fondamentalmente una politica nazionalista di eh, promozione della riconquista di sovranità e di indipendenza rispetto all'influenza eh, del neocolonialismo statunitense, una politica giustizialista, c'era forte questo terreno della lotta contro la corruzione, una politica di eh, promozione della giustizia sociale, e che proponevano una nuova costituzione quindi come vedete era un programma abbastanza generico non c'erano connotazioni particolari di tipo politico uh, che uh, in, andassero a individuare anche uh, dei, uh, dei settori sociali di riferimento in particolare all'interno della società nazionale le cose però cambiano qualche anno dopo uh, cambiano uh, attraverso un processo che nel 2002 porta a un fallito colpo di Stato che dura circa 48 ore, eh, nell'aprile del 2002 Chavez viene sequestrato, eh, il nuovo governo dura due giorni eh, Chavez rischia di essere quasi ammazzato alla fine non lo ammazza e non ritorna al potere però questo praticamente crea una svolta nel senso che tra l'altro proprio allora vengono promosse queste politiche sociali di cui prima vi ho fatto cenno, perché il Chavismo capisce che deve aumentare il proprio consenso e la propria presa all'interno della popolazione se vuole evitare in futuro altri inconvenienti di questo genere. E, e assistiamo anche a una radicalizzazione di tipo politico. Si consolida quello che era il rapporto con Cuba, che c'era stato fin dall'inizio, nel senso che eh, Charles fu ricevuto con gli onori di capo di Stato a Cuba prima di essere eletto presidente, quindi quando era ancora candidato, perché Fidel Castro, che avevamo certo o il fatto aveva capito che il ragazzo avrebbe avuto un certo futuro. E un altro elemento che favorisce la radicalizzazione, oltre alla, al colpo di Stato, è l'ostilità di cui gode il ciavismo da parte del governo degli Stati Uniti. Il governo degli Stati Uniti, per esempio, appoggia il colpo di Stato, insieme al governo spagnolo presieduto da, uh, dall'allora leader della destra spagnola a Snarve. E, e quindi tutti questi processi eh, creano un'evoluzione politica del chavismo, che è partito da posizioni generalmente giustizialiste, nazionaliste e progressiste, che più lo avvicinavano a quel modello puro di populismo interclassista, ricordate quello che ho detto sul peronismo, 50% al capitale, 50% alla ricchezza, e, e creano un'evoluzione, una torsione a sinistra perché nel 2004-2005 il chavismo lancia il tema del socialismo del siglo XXI quindi eh, esce dall'interclassismo ripropone a dieci anni dalla caduta del muro il tema del socialismo cioè di una eh, sperimentazione di un modello di, di società e di economia diverso o alternativo al capitalismo e quindi individua anche non più un Generico popolo come proprio interlocutore e referenti, ma eh, il popolo degli esclusi, dei senza voce, dei poveri, dei precari, la classe operaia, le donne, gli indigeni. Quindi da questo punto di vista esiste una evoluzione che fa sì che il fra populismo venezuelano si distanzia da quello che era il modello, diciamo, puro interclassista e si avvicina di più a una. Uh, uh, tentativo di sperimentazione con un innesto di, di, di eh, forti contenuti anticapitalistici e, e quindi la promozione di, un, eh, di una società di un'economia che non si fondi più eh, sul motore del desiderio di arricchimento individuale ma si fondi su logiche di tipo cooperativo mutualistico, solidaristico su questo potremmo aggiungere altro però poi diventerebbe un discorso sul Venezuela quindi eventualmente poi se ci sono delle curiosità, sono anche svilupparlo, questo ragionamento su come concretamente loro stanno tentando di costruire questa alternativa eh, però diciamo per il momento eh, basta, basta dire questo questo introduce un'altra sollecitazione allora sul populismo forse uno dei modi in cui dovremmo definire il populismo è il populismo come tecnica di produzione del consenso più ampio possibile che poi può essere utilizzato sia per portare avanti politiche di destra che per portare avanti politiche di sinistra è chiaro che se vuoi però produrre un uh, consenso largo all'interno del paese discorsi troppo connotati non li puoi fare in questo senso per esempio mi viene in mente questa analogia per saltare di palo in frasca ma non troppo col Movimento 5 Stelle è pertinente perché poi a questi quali dicono che sono populisti in effetti dire noi non siamo né di destra né di sinistra è appunto questo elemento no? di non, non, eh, eh, re, non rinchiudersi dentro un recinto predeterminato quelli sono i miei interlocutori sociali quindi se vogliamo, eh, il populismo come tecnica di produzione del consenso, di creazione di una fase sociale all'interno del paese, eh, cercando di interrompere con un ventaglio più largo possibile di soggetti, per poi portare avanti politiche che inevitabilmente potranno essere progressiste o meno, più orientate a destra, o più orientate a sinistra, che poi avranno dei contenuti che inevitabilmente non saranno mai neutrali. Però il populismo come tecnica, in questo senso sì, neutrale, per captare quanto più consenso possibile. E in questo senso quindi si capisce il discorso del nazionalismo e si capisce il discorso dell'interclassismo. Uh, chiuderei uh, per quanto riguarda la questione della comunicazione anche perché vedo che il titolo del laboratorio è Populismi dell'Ottocento uh, tipologie tecniche di comunicazione e quindi aggiungo delle ultime sollecitazioni sulla Venezuela uh, e in particolare mi riferirò a quelle che erano le tecniche di comunicazione uh, con Chavez Vivo, facendo l'esempio uh, di quello che era il uh, ruolo che Chavez aveva all'interno del uh, processo bolivariano come soggetto capace di uh, catturare il uh, consenso e con questa figura assolutamente atipica. Che è, secondo me, ben rappresentata da quello che era. Se qualcuno magari uh, riesce a capire lo spagnolo, sarebbe interessante andarsela a vedere, quando Chavez. Uh, era presidente, lui faceva questa trasmissione settimanale che si chiamava Allo Presidente, che veniva fatta tutte le domeniche dalle 11 in poi e che io ho visto più volte e che aveva delle caratteristiche particolari che però ci identificano e ci chiariscono un po' quelle che erano anche le modalità e le tecniche di comunicazione del racialismo. Questa trasmissione poteva durare, non aveva una durata predeterminata, poteva durare 6-7 veniva fatta ogni volta da un posto diverso del paese, quindi non so, poteva essere un quartiere di Caracas, così come poteva essere una fattoria nell'interno del paese, oppure un villaggio di pescatori sulla costa del Caribe. Quindi, primo elemento, il legame del centro con la periferia, con la provincia. Secondo elemento, la figura fortemente pedagogica di Chavez. Chavez si presentava all'interno di queste trasmissioni sempre col corredo di grafici penne, pennarelli indelebili, eh, lavagna e per esempio faceva sempre dei riferimenti a quella che era la storia magari del posto dove era perché quel tale luogo si chiamava in quel modo quindi magari facendo riferimenti anche alla storia della lotta eh, per l'indipendenza eh, e poi cercando anche di, lui era sempre molto prodigo di riferimenti alla storia, perché uno dei fattori diciamo, ideologici fondanti del chavismo era la, uh, la riappropriazione della storia uh, del Venezuela e quindi uh, a partire dalle radici uh, del Venezuela nella resistenza all'occupazione spagnola e poi nella lotta per l'indipendenza contro il colonialismo Spagnolo, e quindi diciamo che in questa riconquista di uh, consapevolezza storica della propria identità in funzione del ritrovare la propria sovranità del combattere l'influenza uh, uh, del uh, neocolonialismo a stelle strisce era sempre più importante per Chavez il riferimento alla storia del paese e in questo senso lui uh, faceva questi continui riferimenti anche alla figura di Bolívar dei grandi uh, padri dell'indipendenza venezuelana e da questo punto di vista quindi aveva questa funzione smaccatamente marcatamente pedagogica eh, terzo punto fondamentale l'elemento affettivo eh, Chavez all'interno di, di queste trasmissioni era capace eh, di rompere il protocollo abbracciava la vecchietta si commuoveva, piangeva faceva una cosa che era importante perché lo distingue sicuramente da qualunque leader della sinistra italiana eh, di quelli più conosciuti trasmetteva una cosa banale ma eh, che non è banale in realtà trasmetteva l'idea di essere sincero cioè che lui veramente ci teneva a migliorare le sorti della povera vecchietta o che ci teneva a garantire un futuro migliore ai bambini veneziani e, e quindi da questo punto di vista aveva poi altre doti che erano quelle che avevano molti registri in queste trasmissioni, per esempio lui a parte che era uno simpatico, comunicativo lui riusciva a saltare cane dal momento in cui era statista al momento in cui era guitto e poi tornava ad essere statista per esempio lui all'interno di queste trasmissioni cantava cantava canzoni popolari, le cantava basmi oppure faceva battute in inglese dove faceva vedere che lui parlava male inglese perché per i latinoamericani è difficile capire la pronuncia dell'inglese, soprattutto dell'inglese americano e quindi era della sede, non me la menate perché vedete che anch'io non lo parlo bene quindi da questo punto di vista queste trasmissioni settimanali erano uno dei vettori importanti del consenso, del rapporto diretto che il leader in questo caso Charles si intratteneva col paese con la sua base popolare ed erano un fattore non influenza del consenso che a andava. Per ca capirci meglio, queste uh, trasmissioni duravano 6-7 ore e la gente se le guardava e non si annoiava. Voi immaginate in Italia, non so, mettete 10 anni fa o 15 anni fa, una trasmissione intitolata Alò Prodi, dove Prodi uh, parla per 7 ore, cioè io non so quante persone arriverebbero a fine delle 7 ore, cioè, eh, oppure Alò Renzi, o Alò Fassina, o Allo Fassino. Quindi da questo punto di vista eh, ci sono alcuni tratti diciamo, eh, della figura di Chavez che sono in qualche modo irripetibili perché anche legati al contesto culturale eh, latinoamericano, dove comunque la politica è sempre stata una politica molto lideristica e dove la figura del capo, del leader, è sempre, ha sempre avuto un ruolo importante, c'è tutto il discorso sulla storia del caudillismo, su come questo affondi le poche radici nella storia latinoamericana profonda, qui c'è tutta una letteratura che però adesso non è il caso di andare a riprendere, ma che per esempio i latinoamericanisti vi conducono addirittura alla fazenda, alla fattoria, come nucleo storico originario della società latinoamericana, cioè i comunisti arrivavano, creavano queste fattorie, queste fattorie spesso erano fortificate, quindi erano all'interno di un territorio ostile, perché magari c'erano gli indigeni, c'erano i banditi, il proprietario era in qualche modo anche un capo militare e creava questa... Uh, questa elite eh, di eh, collaboratori che insieme a lui, gestivano la vita della Fasenda e quindi la fattoria La Fasenda con lo storico originale dove il proprietario era anche capo militare eh, che aveva questa connotazione fortemente difensiva, anche, eh, che eh, in qualche modo servirebbe a spiegare come poi nella storia successiva la politica latinoamericana ha assunto questa connotazione di tipo cavolidesco. In pratica, per dirla in altri termini, è una eh, storia che affonda in quelle che sono le radici profondamente violente della storia del, delle Americhe e dell'America Latina, in quanto società che è nata dalla colonizzazione di un territorio precedentemente abitato da altri in qualche modo nato anche da un genocidio, quindi una storia violenta nata dalla violenza. E quindi io, da questo punto di vista, chiudo con un'ultima connotazione. Questa questione della, della, del carattere fortemente eh, personalizzato, carismatico e del, del populismo in generale e del populismo in Venezuela e della figura di Chavez ci introduce ad alcune contraddizioni che però poi questo produce. Per esempio, all'interno di un contesto come quello venezuelano, una delle contraddizioni che questo produce è una litania che io durante le mie permanenze mi sono sentito riproporre in 20.000 salse diverse, che è la contraddizione lacerante tra la fiducia incondizionata, l'amore, l'adorazione tributata al leader, in questo caso a Chavez, e la, eh, lo scetticismo, la sfiducia, la critica verso la sua classe politica accusata spesso di avere ereditato quello che è uno dei storici del paese che è la corruzione, tanto più in un paese come il Venezuela dove eh, stiamo parlando di un paese ricco, dove circolano tantissimi soldi e dove spesso sono soldi eh, gestiti dal governo perché sono soldi che vengono dal petrolio e quindi eh, in questo caso in un contesto come quello venezuelano il carattere fortemente carismatico, previscitare e personalizzato produce questa contraddizione che è una contraddizione dalla quale il Venezuela non è uscito neanche ora pur avendo una figura meno carismatica eh, di Chavez che è l'attuale presidente Nicolás Maduro ma che comunque è, è sempre il delfino che Chavez indicò come candidato a succedere prima di morire e che poi fu eletto anche se con uno scarto abbastanza eh, limitato di voti rispetto al suo antagonista che era il candidato del, della destra venezolana nelle eh, ultime elezioni venezolane del, del, del 2013 un'altra contraddizione eh, invece che io individuo nell'attuale versione un po' sui generis del populismo venezuelano che è questa connotazione eh, socialisteggiante anche questa va a confliggere eh, con la connotazione nazionalista, cioè nel senso che eh, il nazionalismo e, e, e, e la vocazione socialista possono andare d'accordo ma fino a un certo punto, nel senso che eh, all'interno di un contesto come quello venezuelano, dove attualmente eh, il paese attraversa anche una condizione piuttosto difficile di crisi economica legata al fatto che il petrolio adesso ha un prezzo che è meno della metà di quello che c'è stato in tutta la fase iniziale del chavismo, siamo passati da 100 dollari al barile a 40 dollari al barile, eh? Eh, crisi economica dovuta anche al fatto che eh, praticamente il male storico della corruzione non è stato debellato all'interno del paese, è stato in qualche modo ereditato dal nuovo sistema e questo è un problema non di poco conto perché vuol dire che una quantità notevole di risorse che il governo eh, praticamente eh, destina alle politiche sociali si perdono per la strada nei mille rigoli della produzione. Per esempio, do degli esempi, si dice che circa il 40% dei beni alimentari che il paese compra per poi eh, venderli alla popolazione a prezzi cambiati viene ingoiato dal meccanismo della speculazione e del contrabbando. Addirittura si parla di metà della benzina che finisce nel contrabbando verso la Bolivia, verso la Colombia verso il Brasile. Questo è dovuto al fatto che un in inciso, in Venezuela la benzina è praticamente gratis, nel senso che un pieno di benzina costa meno di una bottiglia di accumulazione, un pieno delle macchine che abbiamo là, che sono questi SUV, questi 4x4, che sono dei camion, praticamente. No? E quindi da questo punto di vista, per far fronte a questi problemi, una delle cose che faceva già Chavez, che fa ancora Maduro, e cercare un dialogo con i settori diciamo, progressisti, nazionalisti dell'impresa, per creare con il mondo dell'impresa privata delle alleanze eh, in funzione del progresso eh, e dello sviluppo del paese, per creare un'economia più diversificata, per emancipare il paese dall'indipendenza dalle esportazioni del petrolio. Allora, come vedete, questo tipo di connotazione, che ha molto a che fare con l'impronta nazionalistica, patriottica, e ha, ha a che fare con uh, la, il modo in cui si affronta la crisi economica ha a che fare anche col tema sempre incombente del golpismo, per cui per combattere le tentazioni golpiste in Venezuela viene denunciato un tentativo di golpe ogni sei mesi l'ultimo è di queste settimane un tentativo di golpe con la partecipazione dell'aviazione che ha dato luogo anche a diversi arresti tra l'altro anche importanti tra le quali l'arresto del la sindaco della Grande Caracas forse avrete letto sui giornali, ebbene, per far fronte alla crisi economica, per, far, per tentare di industrializzare il paese e dotarsi di un'economia eh, più diversificata, per contrastare le tentazioni colpiste dividendo il fronte dell'oligarchia, vengono portate avanti queste forme di dialogo che in qualche modo esprimono quella granatura di fondo eh, nazionalista eh, del bolivarismo che la comuna in qualche modo al kirchnerismo, al populismo argentino, ma che nel caso del Venezuela, data questa sua torsione al, verso il socialismo e quindi questa sua connotazione di classe, crea una contraddizione, perché è chiaro che se vuoi fare le alleanze con gli imprenditori, poi non si capisce fino a che punto potrai portare avanti in maniera radicale i contenuti sociali, di emancipazione e di sperimentazione di diversi modelli economici. E infatti, questo è pane quotidiano del dibattito all'interno del Venezuela dove esistono fortissime polemiche fra eh, le ali eh, più di centro o di destra del bolivarismo e le ali più di sinistra che infatti criticano per esempio questo tentativo, questa costruzione di alleanze nel mondo dell'impresa che se però se, se vuoi eh, valutare è molto coerente con una logica di tipo nazionalista nazionalista vuol dire che tu cerchi cioè, di tenere tutti dentro ma è che di tenere fuori l'impresa però se vuoi fare il socialismo allora... Eh, diventa difficile insomma, essere effettivamente radicali nella promozione di un programma sociale ed economico alternativo nel momento in cui vuoi tenere dentro a, a, a, a, al tuo modello di gestione del potere anche il, uh, il mondo dell'impresa una parte del mondo dell'impresa, oltretutto questo rende anche difficile fare la lotta contro la corruzione perché poi di questa benedetta corruzione di cui ho parlato prima ci sono i miei beneficiari sono settori di uh, elite politica del governo e, e poi l'elite economica finanziaria eh, eh, del paese insomma che si appropriano in qualche modo attraverso il meccanismo della produzione di uh, una parte dei, dei soldi del, del petrolio e quindi eh, vi ho riferito questa come una contraddizione in più eh, per eh, cercare di eh, rappresentare meglio quella che è l'originalità del populismo venezuelano, gli elementi che lo distinguono dal populismo per argentino e anche le contraddizioni al proprio interno che esso produce. Io direi che eh, forse diciamo anche eh, smettere per il momento. Eh, se ci sono sollecitazioni, domande, curiosità possiamo proseguire la discussione. Delle cose che non sono chiare, delle cose che, sulle quali volete che ritorniamo? Mm. Posso? No, no, cazzo, per esempio prima parlavo di punti in comune tra Venezuela e Argentina, cioè, però in generale si se sentono comunque punti in comune anche a vari, vari populismi in generale, no? Ci cioè, si poteva rifare anche ad altri. Tipi di populismo non solamente la chiesa. Certo, per esempio, no, giusto per.. Per boh, esempio anche il ruolo dei militari ah, certo. nella politica o boh, anche la figura del leader, Carismatico cioè sono comunque punti istintivi e fondamentali questo per il culturismo, grossomodo. Eh, direi proprio di sì. Sì, cioè, boh, perché sembrava più dei tanti caratteristici in America Latina che in generale però certo Ma diciamo che io mi sono centrato su questi esempi qua perché questa è anche conseguenza di questa mia insicurezza di fondo nel momento in cui mi trovo a parlare in un aula universitaria non essendo accademico per cui non mi sono voluto allargare troppo a parlare di scenari che non conosco bene non essendo uno storico però diciamo da cittadino da persone che si occupano di politica da tempi del liceo fra l'altro per inciso laureato in scienze politiche, vecchio ordinamento eh, direi che sì è, è come dici tu oh, okay. ma anche io quando ho fatto l'introduzione ho parlato per esempio del nascerismo, anche il nasferismo militare stiamo parlando di questo e per quanto riguarda poi le politiche sociali bene o male si potrebbero anche fare dei paralleli con il fascismo eh, perché è, è, va detto, lo diceva mio nonno, buonanima eh, il fascismo è quello che ha introdotto le pensioni in Italia è quello che ha creato qui gli elementi di welfare che prima non c'erano quello non è un merito del fascismo, tuttavia più è un demerito dei sistemi precedenti del liberalismo perché per esempio in Germania gli elementi di welfare esistevano già con Bismarck in Italia no, perché noi eravamo più arretrati e quindi il fascismo ha rappresentato anche da questo punto di vista un uh, progresso Uh, per quanto riguarda il ruolo dei militari io direi che per quanto riguarda le realtà che conosco io questa è una connotazione tipica del continente africano e, e sicuramente in Sud America però questo raggiunge il top se pensiamo che per esempio il Venezuela dall'indipendenza raggiunta nel 1800 Fino al 1953, quando termina l'ultima dittatura militare, ha sempre avuto presidenti che erano militari, tranne dei brevi intermezzi, i, capi, i presidenti, i capi di Stato iniziale, sono sempre stati militari. Quindi diciamo che da questo punto di vista eh, ha delle caratteristiche peculiari l'America Latina e, e da questo punto di vista c'è perfino chi l'ha teorizzata. Per esempio, c'è un certo Norberto Seresole, che era un politologo argentino, aveva proprio teorizzato come connessione fondante di una nuova politica di nazionalismo e di progresso. L'unione civico-militare. L'unione civico-militare è questo concetto che vede come entità base di questo nuovo sistema politico mediato poi dal leader l'esercito e questo capite che in qualche modo poi è stato anche mutuato questo tipo di elemento nel cialismo tra l'altro Chavez nella sua fase giovanile eh, legge l'Essere Sole in qualche modo si ispira a l'Essere Sole alcuni anarchici che io ho conosciuto in Venezuela che erano dei critici da sinistra del cialismo mi hanno addirittura detto che quando lui esce dal carcere dopo il fallito colpo di Stato che fa Chavez nel 92 di cui io non ho parlato, però insomma, lui inizia la sua carriera con un colpo di Stato che conosce, e poi si fa due anni di galera, poi ve ne amministrato. Quando esce in galera e poi avvia tutto un processo politico che lo porterà poi nel 98 a candidarsi e a vincere le elezioni, uno dei primi viaggi all'estero, forse il primo viaggio all'estero che fa, è in Argentina dove i critici da sinistra li riproverano, stiamo parlando del primo Chavez, quello che ancora non, si, non aveva avuto questa evoluzione a sinistra, diciamo, addirittura gli si contesta di aver incontrato i Carabintadas. I Carabintadas erano sostanzialmente dei militari colpisti che eh, negli anni 90 eh, tentano delle ribellioni che avevano l'obiettivo sostanzialmente di impedire al governo dell'epoca, che credo fosse il governo Alfonsini. Di fare delle leggi che andassero a mettere le mani su tutto il capitolo della repressione eh, genocida portata avanti dall'Italia negli anni, anni '70 che aveva prodotto un salto di 30.000 morti. Quindi, questa dell'unione civico-militare è, è, che viene da, da questo secessore argentino e che in qualche modo il cialismo eretta, è uno dei pilastri della, uh, della cultura politica, del modello politico, della lettura della società fatta dal cialismo e che la connette alla realtà argentina e saltando il palinfrasca in frasca potremmo probabilmente fare delle analogie ma non solo con un ma anche con l'attuale situazione in Egitto questo Al-Sissi che c'è adesso, questo presidente io sono stato in Egitto nel 2012 praticamente ho fatto due mesi lì due mesi e mezzo, nel periodo in cui era stato appena eletto presidente, uno dei fratelli musulmani che poi è stato defenestrato durante tutto il casino di piazza Tahrir voi sicuramente avrete sentito nominare, l'esercito per tutta una fase si tiene eh, un po' ai margini. La repressione e il lavoro scopo lo fa fare la polizia, perché l'esercito vuole eh, presentarsi come garante dell'unità del Paese, quindi evita di impegnarsi in prima persona nella repressione. E qui viene incontro a un elemento che è presente nella cultura egiziana. Per esempio, mi dicevano che c'erano queste scritte che io non capivo, però un mio amico egiziano me le spiegava. Uh, che era più o meno il senso era questo, esercito, popolo, un solo pugno, una sola mano, una cosa del genere. Quindi anche nella cultura politica egiziana ci sono questi elementi, stiamo parlando di un paese guida del mondo arabo, di un paese importante, un paese chiave in tutta quell'area là. Quindi diciamo che potrebbero essere elementi di cultura politica che accomunano paesi del cosiddetto terzo mondo in scenari politici, economici, culturali e religiosi che sono anche molto diversi. L'Egitto, paese guida dell'Islam sunnita insieme all'Arabia Saudita, è un contesto molto diverso dal punto di vista geopolitico e culturale rispetto a quella che può essere una realtà come quella americana o sudamicana. Stumione civico-militare ve la rappresento in, in plasticamente in immagini, a parte l'immagine della copertina del libro che eh, questa qui è una provocazione che è praticamente stata un'idea dell'editore. Io, io volevo mettere un'altra copertina. Siccome il titolo del libro è La Rivoluzione Bonita, no? La Rivoluzione Bonita, insomma, perché io ho affascinato un po' da questa idea che è alla base del discorso del nazionano. Cioè vogliamo fare la rivoluzione, però la vogliamo fare in modo gentile, senza violenza, senza coercizione, creando consenso, creando egemonia all'interno del paese. Quindi in alternativa, e differenziamosi da altre esperienze storiche di rivoluzioni non bonite, vedi quella russa, tanto per dire una che poi non sono andate a finire neanche molto bene e che hanno avuto anche un'evoluzione che li ha allontanata da quello che era lo spirito iniziale di creare una società giusta, di liberi ed eguali, arrivando quindi appunto a una società autoritaria, proprio perché si è tentato di un processo rivoluzionario che in qualche modo andava a forzare una società che non era pronta, una società composta in massima parte da contadini, una società che quando si vota per l'Assemblea Costituente nel 1918, nella Russia, subito dopo la rivoluzione, vota contro il bolscevismo, i bolscevichi perdono quelle elezioni, poi l'Assemblea Costituente viene sciolta. Quindi ero affascinato da questa storia della rivoluzione unita perché appunto rappresentava un modo per riprendere in mano, diciamo, anni dopo la muro il tema della rivoluzione quindi di un diverso modo di far funzionare questa baracca però in una maniera che sia socialmente e umanamente accettabile. Allora io volevo mettere in copertina la foto di due fricchettoni che cantavano canzoni dei Beatles davanti alla stazione della metro di Envahia in Caracas. Voi direte, ma cosa banale? Banale mica tanto, perché Caracas è una città piuttosto dura. Fricchettoni che sono la chitarra, non è bene di tanti. Quindi io avevo colpito, quindi avevo fatto la foto a testo volevo mettere loro in copertina. Invece il mio editore ha detto, no, no me l'ha bocciata. Siccome è quello che decide il Robertini alla fine pare che è l'editore ha detto: No, vediamo questa perché questa è una provocazione. Veramente l'ho morita I soldatoni questi reparti al trotto durante la parata militare del 5 luglio, che è il giorno della festa nazionale venezuelana. Eh, Torniamo all'unione civico-militare. In queste parate c'era la rappresentazione plastica dell'unione civico-militare. Praticamente, eh, queste parate militari, io ne ho viste due o tre. Tenete conto che io non ero mai andato a una parata militare di Italia lì, ci sono sì. andato. Momento importante, la sfilata inizia con le organizzazioni sociali di base, con i contadini, con gli indigeni, con le donne, quella è tutta la prima parte della sfilata. Poi iniziano i reparti militari, che poi conclude con uh, le truppe corazzate, poi con le esibizioni uh, acrobatiche degli aerei che hanno comprato dai russi, i famosi suoi, e quindi la rappresentazione plastica di questa unione civico-militar la davano queste parate accur accuratamente costruite come rappresentazione scenografica teatrale dell'alleanza fra popolo ed esercito come fondamento base del, del, del sistema politico venezuelano va aggiunta un'altra particolarità però, sta storia dell'unione civico militare in questa accezione progressista di sinistra che vediamo in Venezuela in Argentina, Unione Civico Militaro, in un'accezione un, un po' meno progressista di sinistra, se la possono permettere in Venezuela per quella che è la storia particolare dell'esercito venezuelano. L'esercito venezuelano, per ragioni che non saprei dirvi, però mi è stato detto che è così, contrariamente all'esercito, per esempio, cileno o argentino, che ha una storia più come esercito di casta, dove eh, la funzione di direzione dei quadri intermedi superiori si tramanda di padre e figlio e sono praticamente in genere membri del, degli stati medio-alti della popolazione in Venefrio invece c'è una squadra diversa l'esercito, soprattutto quello di terra, ha una componente popolare che arriva fino ai quadri intermedi e che quindi ha reso l'esercito permeabile sin dagli anni 60 a tematiche di carattere eh, progressista e, e radicale tant'è che i primi, le prime ribellioni militari all'interno della Marina si hanno negli anni 60 eh, i primi contatti di esponenti della guerriglia venezuelana in Venezuela c'è stata una delle guerriglie più antiche dell'America Latina nel senso che eh, la guerriglia in Venezuela si sviluppa subito dopo la rivoluzione cubana e ci furono contatti fra alcuni settori dell'esercito e settori della guerriglia le, I fili storici di queste connessioni tra settori progressisti e nazionalisti dell'esercito che affondano le proprie radici in quella che era anche proprio la, la conformazione sociale dell'esercito venezolano, dove i membri eh, avevano una più popolare eh, rispetto ad altre tradizioni militari sul continente, crea del, dei fili e delle radici che poi arrivano fino a Chavez. infatti Chavez, il primo passo, lo fa nel 1983 quando crea lmr 200, il Movimento Bolivariano Rivoluzionario 200, 200 era perché era il 200 anniversario della nascita di Bolivar, quell'anno, e loro eh, creano questo primo mm. nucleo di militari progressisti e nazionalisti, dal quale poi prende eh, le mosse e tutto il resto che comporta al cialzino cioè, di governo, diciamo, come esperienza di governo. Questa è una particolarità dell'esilio. E che ha reso l'unione civico-militare praticabile fattibile, e fattibile all'interno di un contesto dove poi c'è stata anche questa evoluzione politica con questi tratti diciamo, eh, di classe alternativi e eh, anticapitalistici che vi ho prima descritto che fra l'altro hanno messo radici soprattutto nell'esercito di terra perché l'esercito di terra è quello dove il lavoro di politicizzazione fatto dal cialismo ha avuto anche risultati più duraturi e più efficaci un po' meno negli altri corpi non a caso, appunto, poi quest'ultimo, uh, nelle altre armi, non a caso, quest'ultimo tentativo di colpo di Stato ha, ha avuto qualche base, qualche addentrato nell'aviazione. Uh, nell C'erano stati altri esempi simili nella Marina, quindi diciamo, i colpi che non sono l'esercito di terra, dove invece il lavoro di politicizzazione e, e di uh, pedagogizzazione dei militari, soprattutto dei quadri bassi e intermedi, uh, uh, rispetto all'adesione a quella che è. La, la, la, la politica bolivariana ha, è stato fatto con risultati più solidi e più duraturi soprattutto è stato fatto dopo il colpo di stato del 2002 fallito contro Chavez fra l'altro Chavez veniva dall'esercito di terra, quindi era un po' il mondo dal quale veniva lui, volendo si potrebbero ritrovare analogie storiche ancora più remote che sono l'esercito Bolivariano del Libertador Simon Bolivar, l'esercito che non ha mai, come dicono ancora loro con orgoglio, non è mai uscito dai confini del paese per e nessuno. L'unica volta che è uscito è stato nei tempi di Bolivar per liberare altri paesi dal gioco del colonialismo spagnolo. Tutt'oggi lo, lo scudo dell'esercito venezuelano, che loro portano sulla spalla, dice Forcador di libertà, forgiatore di libertà. C'è ancora questa eredità, questa è una storia alle radici del bolivarismo ai tempi di Bolivar quindi l'esercito come strumento di liberazione dal colonialismo a dire la verità eh, era un'eredità che si era un po' affannata negli anni della cosiddetta democratura eh, che citavo prima, gli anni 50, 60, 70, 80, 90 dove l'esercito né più né meno come gli altri eserciti dell'America Latina era stato invece in buona parte strumento della repressione antipopolare fino al Caracaso, che io non ho detto è un altro snodo della storia venezolana eh, che è importante per capire l'avvento del Ciamino al potere nel 1989 siamo all'apice di questa crisi di legittimità, di questo sistema politico che io prima ho definito democradura paese ricchissimo ma con tanti poveri e tanta ingiustizia praticamente nel febbraio dell'89 c'è una ribellione popolare eh, scatenata dall'aumento di tariffe e prezzi eh, determinato da una serie di accordi fatti col Fondo Monetario della Banca Mondiale e dal governo dell'epoca presieduto dal presidente dell'epoca, Carlos Andrés Perez bene, eh, questi, questa ribellione comincia, come spesso cominciano in America Latina le robe importanti, con l'assalto ai supermercati tra l'altro anche le vicende in Argentina del Coralito, delle banche che cominciarono con l'assalto ai supermercati e anche lì non nella capitale come a, in Argentina cominciano in realtà della provincia anche in Venezuela cominciano in realtà della provincia poi arrivano nella capitale Bene, sto Caracaso, viene stato poi tramandato e citato spesso come la prima grande rivolta popolare contro il neoliberismo, si concluse con un saldo di 3.000 morti, a me hanno raccontato aneddoti, persone, testimoni dell'epoca che c'erano i camion, dei di cadaveri e l'esercito fu quello che fece più morti, insomma fu coinvolto fino al collo all'interno della repressione e quello fu un'ulteriore accelerazione in quel processo di... Eh, organizzazione di questa componente militare che sull'onda dello stegno, dell'indignazione per quello che era successo eh, arriva poi al colpo di stato fallito del 1992 eh, e poi è tutto quello che è successo con l'avvento di Chavez alla potere nel 1998 fra l'altro in quel contesto, questo è un ulteriore elemento importante, viene citata, dai già visto, una frase di Oliver dove la frase del praticamente è questa, maldito sia il soldato che appunta lo succusile contro il suo popolo, cioè una frase di grande forza, di grande impatto, cioè sostanzialmente il maledetto sia il soldato che punta i suoi fucili contro il suo popolo. Quindi questa è praticamente, eh, però è un campo di battaglia anche questo all'interno dell'esercito. Delle, il Venezuela è andata così per quello che è il contesto venezuelano, ma con tutte le contraddizioni, perché non è che tutti i militari la pensino così, è anche. In Venezuela eh, esiste una componente delle del, del forze armate che non sono né chialiste né antichialiste ma che sono repubblicane e, e che nel momento in cui il chialismo dovesse per esempio andare incontro a una perdita di consenso, a una sconfitta elettorale, eh, sarebbero leali con il nuovo governo. Esiste però una, una componente importante che invece è stata ben male conquistata. A, a, a questi nuovi valori portati avanti dal dentro questa cornice ideologica dell'unione civico militare che è comunque un elemento importante per connotare e qualificare ulteriormente la, la, questa versione venezuelana del populismo con queste analogie riprendendo la sollecitazione tua o la situazione egiziana eh, che ho citato prima. Vorrei fare altri esempi, ma purtroppo non li conosco a sufficienza perché non mi avventuro per evitare di Io ti, io ti faccio tre o quattro domande. La prima, mi eh, attaccamo un attimo quello che diceva lui rispetto alle somiglianze con altri esempi di populismo. Eh, vero, però nel senso, ok, cioè non facciamola troppo facile nel senso che sennò buttiamo tutto nel calderone e i populismi sono tutti uguali. Allora, la domanda è, eh, potrebbe essere... Che stavo pensando mentre parlavi prima del, si potrebbero ritrovare degli elementi di simiglianza addirittura col fascismo Mussolini, le bonifiche, la modernizzazione eccetera eccetera sociali. eccetera. è chiaro che tutti i populismi hanno un elemento, una connotazione fortemente sociale ma allora come, come puoi individuare degli elementi di distinzione forti tra esempi come dire, reazionari di destra o comunque di regimi eh, che guardano a destra e regimi che guardano esempi mh, a sinistra, come quelli che hai fatto tu, altra domanda: potrebbe essere un tema su cui riflettere quello del rapporto con l'opposizione e del tema de della libertà intesa come libertà collettive. In questo la domanda è, eh, il chavismo. Io non, non ricordo esempi di repressione brutale da parte di Chavez e dell'opposizione, eh, però se, se ci dici qualcosa su questo, cioè il rapporto perché, come dire, Maduro ultimamente cambiato una serie di, di temi anche se dall'altra parte è aumentata la pressione sul, sul governo quindi poi la cosa si può sempre vedere da due punti di vista il, Come se ci focalizziamo su Chavez qual è, qual è il rapporto con l'opposizione e se può essere una chiave per leggerlo in maniera differente rispetto ad altri un'altra domanda è il tema dei fregolette delfini eh, per esperienza tua per, pensando a anche gli altri confronti che hai fatto. Nel senso non di cetaci? No, nel senso città, di successori città, di grandi personaggi, di grandi città. leader. Difficilissimo trovare successori che abbiano superato i maestri, dal punto, se, se pensiamo, almeno non mi vengono in mente grandi esperienze dove, eh, come dire, do, dopo un grande leader, con un populista, siano seguiti eh, dei, dei delfini. Chiaramente è difficile perché è basato sul carisma, sul... Però, eh, e le ultime due questioni il tema dell'economia venezuelana eh, tu hai fatto dei passaggi interessanti rispetto al fatto che uno dei fra fallimenti dove non è riuscito eh, ci è stato a costruire un'economia sufficientemente solida e slegata dal petrolio sostanzialmente tant'è che ora loro ne stanno pagando le conseguenze ma mh, non voglio fare della, della retorica da, da storici che a ah, vedere le cose dopo è tutto più facile ma poteva andare diversamente cioè non ha investito come dire non se ne è preso sufficientemente cura eh, è stato ci sarebbe voluto più tempo eh, Come dire, per, perché secondo te questa cosa alla fine non è andata in porto o meglio non c'è stato uno sviluppo di questo tipo ultimissima cosa ma forse è una domanda un po inutile o ci vorrebbe troppo tempo rapporto nazionalismo socialismo c'è qualcuno che li ha messi anche insieme esatto eh, Giustamente, tu dicevi, arriva, arriva un punto in cui mh, i due temi non riescono più a, a tenersi insieme. Eh, Dall'altra parte però esperienze, esperienze di socialismo, eh, comunque che tendessero a quell'ambito quel, quel culturale politico, che fossero molto slegate da aspetti di patriottismo o se vuoi di nazionalismo più spinto, che abbiano funzionato molto... Anche lì poca roba, cioè, non mi vengono in mente grandi. Cioè, lo stesso, la stessa Cuba a un certo punto deve spingere sull'elemento identitario. Uh, penso alla Cina, che va è una cosa enormemente più complessa, però tutte le esperienze che hanno tentato, esperienze che sono partite da esperienze rivoluzionarie, e sono finite più o meno in positivo, quasi tutte meno. Il legame col il nazionalismo, col patriottismo l'hanno tenuto, salvo poi magari scontrarsi proprio su quello. Se volete dire qualcosa in più, cosa ci sta? Sennò è certo. troppo lungo. Ma io direi la distinzione tra il populismo e il fascismo è chiaro che qualche distinzione va fatta, se no si crea la famosa situazione delle vacche nere, nella monte grigia, la monte grigia. La distinzione è l'elemento costituzionale del nel. nel nella nella cornice del quale si inquadra il populismo cioè il populismo comunque di cui stiamo parlando si inquadra comunque in una cornice costituzionale cioè sta dentro un sistema di leggi dove con tutte le forzature autoritarie, e carismatiche che si vogliano dare comunque esiste in qualche modo un sistema pluripartitico esistono diversi soggetti, esistono le elezioni, esiste il suffragio universale esiste in qualche modo una qualche garanzia di espressione eh, da parte anche delle minoranze e quindi il senso Quindi, quindi questo credo che sia la differenza fondamentale fra populismo e fascismo. Non a caso il populismo in Venezuela, un uh, uh, momento fra violente, ha avuto questa caratteristica costituzionale e legale fin dall'inizio. Che, che se ne dica su molta stampa che dice idiozia ruota vota libera, parlando del Venezuela come una specie di dittatura.. Uh, Ennesima versione di una dittatura in America Latina, il uh, la Venezuela uh, civista si è mandato al potere attraverso 18-19 appuntamenti elettorali, praticamente quasi tutti, e tutti quindi In quel modo si è mandato al potere e in quel modo rischia di perderlo, perché per esempio adesso, dopo la riduzione del, del divario di consenso fra civismo e anti che c'è stata negli ultimi anni, già con Chavez vivo, ma che si è accentuata con la morte di Chavez e che ha portato Maduro a vincere le elezioni per 223.000 voti, Adesso ci sono le prossime elezioni parlamentari a fine di quest'anno, dove c'è un rischio di perdere. Quindi, credo che questa sia la, la, la distinzione fondamentale. Una dimensione costituzionale legale di garanzia del pluralismo politico, eh, e quindi del, dei diritti politici classici di espressione, di organizzazione, di rappresentanza, e invece il fascismo, che rappresenta per definizione una, uh, uh, un modello che va oltre. Quindi tutti gli altri elementi di apparente comunanza, il, fascismo, il nazionalismo, il interclassismo, devono essere valutati, tenendo conto però di questa grossa eh, differenza che distingue i due fenomeni. Diciamo. Per quanto riguarda la repressione dell'opposizione, allora, il ciamismo ha avuto una storia nel suo sviluppo di sostanziale tolleranza, cioè nel senso che se guardiamo per esempio al famoso colpo di Stato fallito, nel 2002, quando Chavez fu sequestrato per 48 ore e quasi lo fucilavano lui poi quando viene restituito al potere in un momento di grande commozione e di grande mobilitazione popolare, dove comunque durante le 48 ore c'erano stati un po' di sconti e anche vari decine di morti non militari, nel senso che i militari non si sparano fra di loro, però nei quartieri, nelle zone popolari ci sono stati un po' di morti in quel momento lì, se Chavez avesse voluto regolare un po' di conti lui bastava che dava in là e sarebbero state rase al suolo tutte le televisioni private che avevano appoggiato i golpe e, e, e qualche decina o un paio di centinaia di vittime dell'opposizione in un momento del genere potevano tranquillamente passare se le poteva permettere, per virgolette, se era detto questa logica. Lui invece che fa? Se volete andate andare a vedere il filmato su YouTube, lui esce ancora una volta in televisione con un piccolo dice in nome di Dio se credete in me non fate questo cioè non fate niente, tornatevi a casa, non fate male a nessuno e dopo di allora tra l'altro lui lancia il famoso dialogo con l'opposizione, con gli impresari con la parte democratica, patriottica del, dell'impresa eccetera eccetera quindi diciamo che storicamente il cialismo ha avuto questa connotazione di tolleranza e di, umane, di umanismo insomma, di, di, eh, di rispetto della vita cioè, non, non si è mai qualificato come un sangue e negli ultimi anni la situazione è diventata un po' più complicata è diventata un po' più complicata perché il governo è più debole è più debole economicamente perché il, dollaro, il petrolio è a 40 dollari al barile, è più debole economicamente e politicamente perché c'è questa crisi economica che non si è riusciti a risolvere l'inflazione al 70% è più debole perché non c'è più Chavez che fa da garante da collettore da acceleratore di consenso e quindi eh, diciamo che maggiore può essere la tentazione di far ricorso eh, alla repressione e quindi a dare via a una torsione di tipo autoritario. Che questo possa accadere io non lo escludo in futuro, che sia già accaduto ora mi pare di no, nel senso che attualmente eh, le forme di eh, repressione mirata contro gli esponenti dell'opposizione sono state abbastanza limitate da alcuni personaggi particolari devo dire che eh, l'arresto più eccellente da questo punto di vista è stato proprio l'ultimo mentre gli arresti precedenti erano stati alcuni sindaci arrestati per episodi di corruzione ma di realtà diciamo, della provincia oppure questo Leopoldo Lopez che era un esponente di un partito di destra che è stato arrestato dopo l'ondata di scontri che ci fu nel febbraio 2014 non so se vi ricordate c'era stata un'ondata di scontri con 40 morti centinaia di arresti insomma, nel febbraio 2014 nelle settimane successive e lì fuori è stato questo qui, che però non mi media di partito. l'arresto invece ultimo di questo sindaco della Grande Caracas è, fa una differenza perché Perché lui invece è un esponente di una grande amministrazione importante cioè era il sindaco della Grande Caracas, una delle amministrazioni più importanti del paese la prima volta che me ne ha arrestato un eletto a una carica elettiva di rilievo con accuse di essere legato a uno di questi vari amici di politici non me la sento di dire che questo rappresenti l'inizio di una torsione di tipo autoritario, anche perché comunque è un paese dove l'opposizione continua a manifestare eh, dove vuole, come vuole, quando vuole, dove lo stesso spettro mh, dei media, delle televisioni è più pluralista di quello italiano, perché praticamente noi abbiamo una serie di televisioni private, di giornali privati, ma all'opposizione e una serie anche importante di televisioni pubbliche nazionali, ma al governo in una situazione fortemente polarizzata politicamente dove l'opposizione e, e, e il governo sono diversi seriamente diversi per cultura, per filosofia per interessi che rappresentano mi sembra una situazione più pluralista anche di quella italiana dove metodo di dire, poi magari qualcuno qua non la pensa così, però mi pare che dal da canale digitale 1 al canale 7 per arrivare al 48 mi sembra che c'è una base comune di cose che vengono dette, abbastanza cioè mi sembra un po' un pensiero unico, un televisivo, domina, e lì invece per la cosa invece si fa tutta una lista che però in futuro ci possa essere una produzione di tipo autoritario se come finora non c'è stato, ma non lo escludo, ci possa essere in futuro in una situazione di crescente polarizzazione politica e soprattutto con interessi economici che non vi parlo, perché per quanto poi questi abbiano il petrolio a 40 dollari al barile, stiamo comunque parlando del paese che detiene le maggiori risorse provate di petrolio al mondo perché nella fascia per esempio dell'Orinoco c'è male il petrolio stiamo parlando del paese che detiene metà del gas Stiamo parlando del paese che ha anche importanti risorse a unifere, importarsi risorse di acqua dolce, idroelettriche, rubini e tutto di Quindi lì la torta è veramente bella grossa, quindi c'è una lotta anche per il potere che potrebbe incancrenirsi. Non mi sembra che però ci siano gli elementi finora per dire questo, anche con ondata di arresti, eh, di, di scontri che ci fu l'anno scorso, Beh, tanto per intenderci. Questi dell'opposizione venezuelana non è che sono tutti dei fascisti, dei violenti però fra di loro ci sono anche quelli che per esempio durante questa ondata di scontri dell'anno scorso hanno uh, assaltato uh, centri diagnostici delle missioni di salute per bruciarci i primi 5 anni hanno messo dei cavi d'acciaio nelle strade uh, all'altezza del collo per ammazzare i motorizzati chi sono i motorizzati? i motorizzati sono quelli che fanno il mototaxi obiettivo, target dell'opposizione perché la maggior parte di questi motorizzati sono affini al cianismo e vengono anche accusati di essere in pratica il corpo dei ciocchi, come chiamano il gruppo dei ciocchi del, del governo cioè quelli che quando c'è uno scontro vengono mandati a menare sostanzialmente, insomma hanno messo i cavi e c'è stato qualcuno di questi motorizzati che mi ha spettato, cioè hanno, uh, ci sono stati uh, persone che sono state ammazzate da cecchini semplicemente perché stavano cercando di rimuovere le barricate che erano state fatte dall'opposizione cioè, sono state fatte cose che hanno portato da un saldo di 42-43 morti la maggior parte fatte da gruppi in realtà legati all'antizionismo qualcuno anche da poliziotti, da gente del governo da, da esponenti di apparati militari del governo eh, vi lascio immaginare c'è stata una repressione importante, c'è stati 1800 arresti pochi sono rimasti in galera, non ci sono stati particolari esercizi di violenza da parte degli apparati repressivi vi lascio immaginare cosa sarebbe successo in Europa e in Italia con una roba del genere, insomma. Cioè, insomma, adesso io non vorremmo dire, ma noi qua veniamo da una tradizione in Italia di militarizzazione della piazza in presenza anche di minimi episodi di violenza o quando in piazza non scelgono i sindacati repressionati ma scelgono i centri sociali piuttosto gli studenti, quindi eh, dire, in Italia sarebbe, ci sarebbe stata una risposta repressiva ancora più forte in un paese in una realtà come quella quindi non mi sembra che ci siano gli elementi per dire che c'è eh, già oggi questa torsione di tipo autoritario, elementi per escludere che ci possa essere in futuro eh, quello non lo posso dire il problema dei delfini il problema dei delfini è un problema della politica globale e mondiale è un problema tanto più in questi sistemi perché avendo questa connotazione fortemente carismatica, digitale e liberistica creano la, la, il meccanismo della irripetibilità e della insostituibilità, insostituibilità del leader, che è stato un problema che ha avuto il cianismo non a caso Chavez che sa che molto probabilmente muore, indica il del delfino proprio perché non ci sia casino poi, anche all'interno del stesso cianismo su chi dovrebbe essere il delfino e per dare forza poi anche il filo lo indica lui, perché lui per primo è consapevole della sua insostituibilità e di quanto la sua uscita di scena ha un problema serio. È un problema anche in Argentina, per esempio, dove dopo il Nestor e dopo Cristina, la moglie, anche Edova, perché Nestor è molto poco fa, eh, anche lì si apre un problema serio per le elezioni presidenziali, se non sbaglio saranno quest'anno, dove ancora il, il cristianesimo non ha un candidato. E dove, contrariamente il figlio. a il figlio Contrariamente a quello che hanno potuto fare in Venezuela, dove hanno fatto una modifica della Costituzione per rendere rieleggibile Chavez anche dopo il secondo mandato, in Argentina non lo possono fare, perché in Argentina per fare questo ci cioè vogliono due terzi del voto parlamentare e il ciceresmo non ha i due terzi del Parlamento per poter votare una modifica del genere. Quindi Cristina, i due mandati li ha già fatti, non si può ricandidare, quindi anche qui c'è un problema. Penso che però è una conseguenza diretta, automatica, quasi. Di questa connotazione fortemente personalizzata e carismatica del, e personalizzata del sistema politico in un contesto di populismo, in particolare latinoamericano, dove il leader per definizione è difficilmente rimpiazzabile. Però voglio dire, in questo contesto, la politica europea poteva offrire esempi anche simili, soprattutto in movimenti, in movimenti che hanno qualche caratteristica del genere. Sull'economia diversificata, perché non sono riusciti? Eh, lì è troppo complicata la questione, mi limito solo a dare dei flash. Non sono riusciti perché in Venezuela non c'è una cultura industriale, in Venezuela sostanzialmente non esiste una classe operaia, in Venezuela eh, esistono in tutto il paese 7000 stabilimenti industriali. Quindi, praticamente, tanti quanti o meno di quanti ce ne sono, se prendete l'autostrada andate da Milano a Bergamo, ovviamente ce ne sono tanti quanti ce ne sono in tutto Venezuela. E è un paese dove si è un po' radicata questa mentalità un po' assistenzialista dagli anni 70 della serie eh, ma noi anche in settori popolari questa logica per cui noi con i soldi del petrolio eh, possiamo vivere senza lavorare perché dobbiamo lavorare insomma e, e il fatto di essere un'economia petrolifera con tutti questi soldi ha creato anche qualche equivoco all'interno della base sociale del cialismo una delle critiche che viene fatta al cialismo per esempio da parte delle sue componenti di sinistra è stata anche quella di aver preteso di comprare i soldi il consenso con i soldi, cioè attraverso tutte queste missioni sociali, che poi volevano dire anche, per esempio, reclutare volontari per portare avanti le missioni sulla cioè salute e cioè sull'alimentazione, che magari all'inizio a grasso, ma poi dopo gli hanno dato un gettone. Oppure eh, all'interno di questo eh, sviluppo del sistema sociale sotto il cianismo c'è stato un aumento di dipendenti pubblici, dipendenti pubblici che erano 2 milioni, adesso sono probabilmente raddoppiati. Quindi alcuni settori della fase sociale del socialismo hanno inteso che per socialismo che si intende per loro non la creazione di un nuovo modello diverso per, per far funzionare un'economia produttiva, ma socialismo eh, inteso in senso meramente redistributivo, cioè i soldi del petrolio non arrivano neanche a me. Quindi all'interno della logica redistributiva di tipo assistenzialista. Oppure per, eh, dare, per fare esempi ulteriormente, ancora più concreti, ma che però danno l'idea di quanto sia interessante la situazione elezionale ci fa capire quelli che sarebbero i problemi che dovrebbe affrontare uno che in Italia arriva al potere e volesse creare il socialismo del siglo XXI per esempio lì mi hanno raccontato di una fabbrica che è fallita perché dopo essere stata espropriata al datore di lavoro perché esiste una legge per cui una fabbrica che il datore di lavoro non fa funzionare e non vuole vendere può essere espropriata, c'è tutta una procedura, deve essere dichiarata di interesse nazionale ci deve essere un voto del parlamento, però fine può essere espropriata L'anno scoperto, l'anno data, dato una prende i lavoratori, questa fabbrica è fallita praticamente tutti i lavoratori si erano autossegnati i salari troppo alti e quindi non c'erano i margini per fare investimenti, la fabbrica è fallita. Insomma, quindi come dire, è tutto un campo di battaglia, è un campo di battaglia anche all'interno dei settori della popolazione perché il problema della, della mentalità assistenziale, il problema della corruzione, non è un problema che sta sulla luna o è solamente un'oligarchia. Come in Italia, d'altronde, esiste anche un'adesione di massa di settori popolari al meccanismo. E quindi per esempio il contrabbando, di benzina, di bene alimentari che avviene perché ci sono settori sociali che partecipano che magari sprendono le brici, però partecipano e quindi la questione della difficoltà a creare un'economia diversificata è legata a, a, al fatto che si tratta di partire pressoché da nulla all'interno di un paese con un'economia produttiva di tipo industriale per poco non ce l'ha mai avuta perché è nato negli anni 20-30 come economia, si è sviluppato negli anni 20-30 petrolifera, prima c'era un'economia di tipo agro, zootecnico, allevamento, del genere, e che da allora ha vissuto questo fatto di avere tanti soldi derivanti dal petrolio come una grazia ma po' anche come una maledizione, nel ha fatto sì che per esempio le cipolle invece di coltivarle le si andavano a prendere al porto perché arrivavano dal resto del mondo, c'erano tanti di quei soldi con non c'è di produrre insomma, e questo valeva anche tutti gli altri quindi, eh, creare un'economia del genere in un contesto del genere non è stato facile. Sicuramente ci sono stati anche errori fatti dal governo, non è che il governo non abbia fatto degli, degli sbagli. Probabilmente gli errori sono stati di aver declamato, più che tentato completamente di creare un'economia del genere, eh, e poi eh, di avere ceduto sicuramente alla tentazione, perché pressato da contingenze elettorali continue, e quindi dalla necessità di Dio mantenere una base elettorale, avere invece utilizzato altrettanto, se non più, la leva dello Stato Sociale, del welfare, dell'assistenzialismo per garantirsi una base di, di, di consenso il nazionalismo e socialismo, beh, credo che sia una contraddizione aperta ma no. credo che è uno dei motivi per cui eh, è anche un fattore continuo di polemica all'interno del, del socialismo sì. perché tu da un lato utilizzi il nazionalismo e anche questo spettro continuo sì. del, corpo di, del corpo di Stato dell'atteggiamento della, uh, dell di nemicità da parte del governo degli Stati Uniti, tipo il recente, de, recente decreto di Obama per dichiarare in Venezuela emergenza, minaccia per la sicurezza degli Stati Uniti, eccetera, eccetera. questo viene utilizzato un po' alla cubana anche eh, come elemento utile per ricompattare e, e in maniera permanente il tuo blocco sociale intorno al governo in una logica difensiva. È chiaro che alla lunga uh, tutto questo tema del del nazionalismo, del patriottismo soprattutto nel momento in cui poi diventa anche tentativo di creare alleanze anche con settori dell'oligarchia economica e finanziaria è chiaro che poi apre una contraddizione rispetto a un percorso non solo di costruzione del socialismo inteso come un modello di economia alternativa anticapitalista e cioè che danneggerebbe gli interessi dell'oligarchia se dovesse inseriarsi un modello del genere quindi toglierebbe il potere gli toglierebbe per sé. ma eh, tutto sommato questo Uh, il discorso qui è, è in uh, contraddizione uh, con uh, l'idea stessa di, di creazione di un, di un modello diverso quindi, di società che meno male ha uh, dietro di sé l'idea e questo distingue dal, dal, dal, dal, dal, dal modello di tipo nazionalista che la società non è un'entità un organica, unitaria, dove non ci sono differenze, è un, una, una, un corpo diviso in interessi, in classi, in settori sociali fortemente contrapposti e tu farai scelta di rappresentare una parte di questi interessi contro degli altri, quindi alla lunga, eh, prima o poi, con questo devi fare i conti. Il già ha mantenuto questa ambiguità perché mi serviva anche per eh, far fronte a una situazione di continua minaccia golfista, in parte reale, in parte amplificata a fine di creazione, di mantenimento del, del consenso, eh, perché poi è una contraddizione se vuoi di tutti i sistemi che poi alla fine devono mantenersi a potere attraverso le elezioni. Cioè da un lato ti puni nei tempi lunghi l'orizzonte eh, lungo del, dell'utopia, del cambiamento del sistema, sì. di una nuova economia sì. della no, città, cioè, ma... dall'altro però è il tempo breve che ci sono le elezioni per sei mesi le devi vincere e quindi sì. per vincere oh. devi raccogliere tutte le tue. Io, se non ci sono altre domande andrei verso la chiusura. Ringrazierei Angelo zatteria per l'azione importante di questa che, è... che a